Per farmi io, io, a parte, aspetta un attimo che sono fuori focus Tocco, oh. sto toccando tutto No, allora esatto, primo, non toccare proprio niente Secondo, in questa live affronteremo Frida E io sto malissimo Sto scendendo per di qua perché devo incontrare una persona molto brutta Oh no, che io, io odio le persone brutte Esatto, soprattutto perché non sei te eh, almeno no. per questa volta. No. Anche se vorresti essere non staremmo parlando di persone brutte se no, stiamo parlando di cyborg brutti. Vi ricordo di unirvi al nostro gruppo di Telegram dove potete interagire con noi e dopo andrà in onda anche l'after show. Quindi, se volete fare con noi un after show, bisogna andare su, bisogna che entriate assolutamente sul gruppo di Telegram. E abbiamo il nostro canale YouTube dove dovete iscrivervi e lasciare i like E fare le condivisioni e commentare tantissimo Perché ci teniamo a sapere la pessima opinione che avete di noi Poi siccome siamo fermi da un po' Dovreste anche seguirci su questo benedetto Twitch Dove andiamo in onda tutti i mercoledì alle 21.30, giusto? Bene Giustissimo, giustissimo Oh, e... ma, madonna Perché la gente deve rollare? Spiegatemi in che senso rollare? Cioè rollare alla eh, Snoop Dogg o rollare? Esatto, esatto. Uh, a proposito, ho scoperto di avere dei vinili che avevo comprato da Teenager e avevo dimenticato di avere a casa dei miei. Quindi vabbè, e tra l'altro anche delle rivelazioni vinili? Io da compravo teenager? vinili. Sì, compravo vinili da Teenager perché cioè, sai che, che io cioè è già vecchio da Teenager, è incredibile eh. questa cosa. Cioè, sembra una battuta in realtà, in, in realtà facevo parte di quel sottobosco underground dell'hip hop Quindi i vinili si usavano comunque Perché non erano mainstream Quindi era una cosa che faceva molto tufu, tufu, tufu. Hai capito? Certo <ride> Il piromante cadaverico in grado di attrarre gli echi della morte Orte Orte Orte, Orte. Alla dipartita della sua orrenda sposa, Dunnel offrì la propria fiamma in dono, trasformandola in una fiamma dell'addio. Non passò molto tempo prima che egli stesso divenisse uno spirito folle, condannato a vagare in eterno. Cos fluttuante, che è la stessa piromanzia che utilizzavano i Gru, sì, uh, alla guardente, utilizzata dai Chierici della guardente. Vedi, vedi, è tutto collegato. Che fantastica la lore di Dark Souls 3, eccezionale. Eccezionale, eccezionale, veramente nata ai tempi primordiali, dalla culla del caos. Questa fiamma, simbolo del peccato compiuto, si sì, a Izzelite brucia a velocità tremenda. Velocità eh, Plaid. <ride> Andiamo a visitare colui che avevamo liberato. Eccolo qua. Sta già tocchignando il dipinto. <coughs> tocchigna così. Tocchigna. È come me, distruggerà esatto, tutto esatto. <ride> adesso. <ride> Pronto, mi senti? Prima fiamma, mi senti? Ti vedo male. Pronto, guarda che, guarda che tocchigna, guarda. Tu sei cenere. Hai fatto un patto con Zio Gael, cosa che non ricordo di aver fatto. È giusto che tu sappia tutto. Guarda, la mia immensa tela. Sarà un luogo freddo, scuro e accogliente. Prima, però, ho bisogno della fiamma voglio farne un dipinto il dipinto è un luogo freddo, scuro e accogliente come le cose che bisogna conservare in luogo fresco e asciutto ecco perché necessito della fiamma va bene esatto, tiriamo la leva, giriamo la leva Oh, Rodolino, buonasera anche a te grazie, ciao, ciao a destra, a destra, a destra. così lui arriva neanche ciao, buonasera, un cazzo di niente a destra, cioè a casa sì. tua no? tranquillo, tranquillo, mettiti in ciabatte e... Ma non si parla di politica a destra. Ormai non esiste più la destra e la sinistra. È tutto assieme, è un mescolone, è il bidone dell'umido. Eh? La statua non ne vuole sapere, si gira a, 90, a 180 gradi, però ci apre il passaggio. No, no, no, no, no, nei file non <ride> aprire quella porta, ti prego. <ride> e deve regolarlo no. Marco, mi dispiace. No, no, va bene, lo regolo io. Okay? Tutte le colpe sono nella console di Marco ormai, è Cristo appurato. Sì, santissimo Gesù Cristo incoronato nell'alto dei cieli, nel basso degli inferi. Tu sei scappato da questa landa. Di... Vedo la fiamma, la fiamma trema di nuovo. Eccoci. Un altro ricettacolo, parliamo. Parli parliamo. C'è chat, non so se lo sapete, c'è chi dice che questo qua, che è il padre sia chi di Dark Souls 1. Question time. No, è solo Ma... una diceria. Quindi niente question time questo episodio. Non capisci la fiamma ripresa a tremare. Sì, è vero, Miyazaki Ma anche Ariami. Ariamis, bravissima bomba Presto esploderà Lo vedo, lo sento Che poi, chi è Moon in MP? Ah, era... Moreno, Moreno, Moreno Che definizione bassissima Che ha il nostro volto Sembra un demake quasi Sì, beh, io in realtà Vi sto parlando dal 1982 Stranger Stranger Sono... Things uno John Titor si sì, devi cambiare distorgi lo sguardo e lei ha una falce esattamente come Priscilla sempre i Dark Souls 1 con questi rimandini ah, come Priscilla oh mio dio che fico scusami Marco tu ci crederesti se qualcuno ti venisse a dire che io stavo lì a peggiorare la situazione alimentando la rabbia di una persona io che sono sempre il primo che cerca di calmare gli animi e, e di mi far mi dispiace, ragionare le persone no qua ti stanno infamando eh cioè questo, questo è dissing devo rispondere mi dispiace In questa famiglia la volgarità non è tollerata. Assolutamente. Cosa dice Moreno? Ah. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. L'astra di Titanic. Oh, vai, qualcosa di buono lo dici anche tu. Eh, ancora, Alessandro, Alessandro. Sono qua, ti leggo, ti leggo, dimmi. Signore, meraviglia, meraviglia, poesia, momenti di poesia assoluti. Ecco qua. Guarda, Va ti farei il simbolino del cuore con le mani se non avessi l'artrite e quindi non ce la faccio. Ah, yeah. E vi ricordo ancora una volta che finita la live faremo un after show con chi ah, yes. vuole partecipare. Abbiamo anche un, uh, un ospite speciale questa sera, mm. la Dignità di Marco, no, in realtà, che no, ci parlerà no. di uh, cosa significa non esistere. Ride fu la prima cenere a mettere piede nel dipinto, ma lei e il padre scelsero la corruzione. Piuttosto che il fuoco purificatore. Allora, aspetta. Vado a dare l'anima a Iuria. Poi torno... Sì, no, mi piacciono i miei sopraccigli. Poi torno qua e andiamo da quella statuetta là, quella bella statuina, perché andiamo subito nel nuovo DLC. Ah, il signore nostra guida era l'anima di mia sorella. Elfride, la povera disgraziata tramutata in cenere e fuggita dall'Ondor. Ecco perché conosceva così bene. Prego che la vostra signoria ne tragga nutrimento. In... No. in cambio ti ha chiesto un piccolo favore. Ricorda coloro che sono stati con lei fino alla fine, nascosti nell'ombra delle fiamme. infine mio signore, ha avere l'analisi la selvenente. Andiamo a vedere cosa si può creare con quest'anima. Falce brandita del fride, la cui lama avvolta dal gelo del mondo dipinto supera ogni scudo. Nel dipinto la falce è simbolo di una casa perduta. Questo forse spiega la predilezione di e il Elfride per l'arma il deforme padre del mondo dipinto utilizzava questo mezzo frusto per squarciare la propria pelle il suo sangue serviva a placare la fiamma vedi nei file che erano dalla stessa parte vedi e io te lo dico da due live e tu non mi ascolti mai nota Ariandel che risanò il mondo dipinto sapeva che solo il sangue avrebbe potuto proteggere il segreto perché dal sangue era stato creato entriamo nel secondo DLC, a partire da qua... Ah, nel secondo DLC siamo? Adesso centriamo. Siamo sempre più vicini alla uh, fine. Mamma mia, mi sale l'angoscia dei prossimi boss, non finirlo. Perché poi ci sono un sacco di cose. C'è Demon Souls, c'è Fallen Order, Jedi, delle cose. Eh, poi cosa c'è Alessandro? Lasciamo perdere Dark Souls 2, perché se lo dico è finito. C'è Battlefront 2? Sì... C'è la campagna solitaria single player C'è Hollow Knight, c'è Dead Cells Knight, c è... C è... Ci sono anche altri streamer eh Sekiro! Ok siamo al cumulo di rifiuti Bello sentite che silenzio è l'inceneritore Sì Wow